Passione, professionalità, competenza, queste sono tre delle tante caratteristiche che ho trovato in Gico quest'anno a Host. È un'azienda piena di energia, piena di iniziative interessanti, tra cui degli show cooking veramente divertenti con i loro chef in azione e un grandissimo entusiasmo.